Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Ben arrivata. Un attimo soltanto, allora Grazie. prima di arrivare alla, alle prime domande, abbiamo il collegamento con il nostro inviato che stamattina è in zona Trastevere in Roma. Jacopo Nassi, buongiorno. buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Francesco, ovviamente buongiorno anche alla tua ospite, eh, sì sono eh, a piazza Santa Maria in Trastevere, oggi siamo qui in zona Trastevere, siamo ritornati in zona Trastevere perché i residenti continuano a denunciare quello che è la situazione, soprattutto nelle sere del weekend, adesso che poi torna anche la bella stagione rispetto al chiasso, rispetto anche al degrado che poi si, si crea, rispetto a questa movida in alcuni punti davvero sfrenata, si parla di litigate molto forti, si parla di stato, molte persone anche in stato di ebbrezza che eh, schiamazzano fino a notte fonda e, e poi lasciano residui di bottiglie, cartacce e anche altro, qui proprio nel cuore di Trastevere, residenti davvero Davvero stremati Francesco e questa mattina sono arrivato già da un po', effettivamente già le prime persone con le quali ho parlato, sia residenti sia anche commercianti, veramente sono eh, ad un punto quasi hanno quasi esaurito la, la pazienza perché la situazione non, non migliora, anzi ripeto con la bella stagione stanno riaffiorando i soliti problemi di Trastevere, chiamiamoli così. I soliti problemi di Trastevere, vuoi fare una domanda alla nostra interlocutrice Jacopo? Così poi iniziamo anche con le domande degli ascoltatori. Dai, visto che sei lì. Sì, sì, Francesco. Beh, una domanda, oggettivamente vedendo anche l'indomani dopo il weekend, quindi ci sono operatori dell'AMA che, va detto, sono, sono al lavoro, ecco, però capire se durante il weekend ci sono ad esempio dei controlli per gestire magari la situazione il venerdì, il sabato, la domenica sera soprattutto eh, quando sta avvenendo quindi mettere un freno durante questa movita qui a Trastevere oppure bisogna aspettare sempre magari il, i giorni seguenti e mm -hmm. vedere i residenti sempre più stremati da questa situazione eh c'è però si la domanda è chiara, allora eh, può rispondere? Certo, eh, allora, per quanto riguarda appunto, queste situazioni che rileviamo ormai purtroppo non soltanto da oggi ma ormai da variato tempo eh, possiamo sicuramente dire che eh, un po' di, eh, come dire, di civiltà anche da parte del cittadino stesso o da parte del turista sarebbe benvenuta insomma. Eh, purtroppo per quanto riguarda anche i controlli eh, che eh, è cosa nota che eh, le nostre forze, i nostri agenti di polizia locale sono molto al di sotto del, del numero quindi di risorse umane che, di cui Roma avrebbe bisogno, di cui necessita. Considerate soltanto che Roma necessiterebbe di circa 9.000 agenti, noi attualmente ne abbiamo all'attivo 5.000 e 5 5000 e 6. Quindi coprire tutta Roma eh, diventa molto difficile, senza considerare che poi la polizia locale ha tantissime competenze, quindi relative alla mobilità, quelle relative alla polizia giudiziaria, quelle relative all'ambiente, al patrimonio, alla tutela ambientale, è molto eh, complicato riuscire a gestire le risorse che abbiamo in attivo su tutti i siti sensibili e quindi turistici in cui appunto si manifestano queste situazioni di degrado, eh, considerando appunto che Roma, io parlo di Roma perché appunto è una situazione eh, a sé, eh, è composta di tantissimi luoghi sensibili, di tantissimi luoghi turistici e di aggregazione. Si sta facendo il possibile e si sta procedendo anche, come cosa nota, all'assunzione eh, appena finirà insomma, il concorso e si creeranno le graduatorie di 300 eh, agenti di polizia locale in più però purtroppo siamo ancora al di sotto del numero che servirebbe e di cui necessita la città. Questo purtroppo è un grave problema, come sono problemi molti, molti altri. Eh, io invito comunque il cittadino sempre a fare attenzione, a rispettare la propria città e anche al turista magari di fare attenzione di cercare di mantenere un decoro. Eh, questo è il primo passo penso quello culturale, quello mentale. Eh, decoro in tutti poi... i sensi no? Non i sensi. Anche nel modo di comportarsi, nella aggressività che invece spesso viene seminata, distribuita a dosi massicce, eh, in volgarità, ce ne sono di tutti ce n'è di tutti i tipi, un armamentario sì, poi... c'è da, da aggiungere anche che però sì. bisogna anche capire che è, è Roma non è che può andare a dormire presto tutta la città e ci sono delle zone oh, che inevitabilmente di notte nel centro di Roma è, sono quelle che che poi tirano a tardi quindi è chiaro che uno non può pensare che alle 11 chiuda tutto a Roma no? perché anzi una critica che spesso è stata fatta alla nostra città eh, Sara è stata quella proprio di essere un po' una città che dorme è una città che non è molto festosa ecco voglio dire di notte soprattutto i locali e quindi è normale che ci siano delle zone disponibili a accoglienti altro è è chiaro che uno deve anche sapersi comportare stava dicendo scusi e diciamo che tutto questo non è neanche facilitato come sa dalla recente penalizzazione di alcuni reati eh, si vedono notizie di persone che consumano atti sessuali in strada o che comunque eh, fanno cose che precedentemente magari erano considerate come fatti specie di reato ad oggi sono semplici eh, diciamo, eh, Violazioni, diciamo sì, sono giudizio, è semplicemente violazioni o al codice quindi, oppure alle certo, esatto, costumanze. È vero. Quindi per cui molte volte non sono perseguibili neanche a livello penale, proprio a causa di questa penalizzazione che capisco ha un, un suo motivo, però comunque non ha facilitato principalmente a Roma la situazione che vediamo oggi. Allora uh, lei si occupa di quali eh, eh, di quali argomenti eh, onorevole Seccia? Di commercio? Eh, per esempio occupa... lei è la vicepresidente della commissione mi sembra no? Sì esatto sono vicepresidente della commissione commercio sì. sono membro della commissione bilancio eh, mi sto occupando attualmente della del regolamento sulle sale slot quindi del gioco d'azzardo eh, e tantissimi questo. altri argomenti non gliele elenco altrimenti ci annoiamo. No, No, Comunque però bastano, per possono, possono bastare vogliamo parlare un po' di slot Machine quali sono le eh, nuove sì. regolamentazioni? Eh, faccio presente che nel Movimento 5 Stelle a Roma ha fatto come baluardo uno dei suoi baluardi all'inizio della consigliatura appunto la lotta alla, eh, o perlomeno alla limitazione del gioco d'azzardo nella città sì. eh, c'è da fare un una premessa molto ampia, noi siamo, abbiamo in mano un testo eh, già pronto da parte nostra, lo stiamo rimando, sarà pronto e porteremo in aula il testo durante il mese di giugno, quindi basta insomma, qualche settimana e siamo anche un pochino eh, dico, preoccupati per la conferenza unificata che c'è stata lo scorso 4 maggio trattato Regioni e Anci. Come lei sa, ehm, le città, eh, molti e molti comuni italiani hanno adottato dei regolamenti, eh, a volte ehm, spesso anche mh, non fallimentari, quindi TAR hanno dato anche eh, diciamo, ragione a questi comuni e noi stiamo procedendo in questa linea. Purtroppo nella conferenza unificata Stato-Regioni Anci abbiamo eh, rilevato che eh, il lavoro che hanno svolto molti comuni italiani e che stiamo svolgendo anche noi, perché a Roma come fenomeno ormai è ha dilagato in maniera esponenziale eh, non favorisce appunto questa mh, limitazione del gioco eh, basti pensare che si sta proponendo un distanziometro di 150 metri dai luoghi sensibili eh, quindi da parte dei locali che devono distare 150 metri dai luoghi sensibili e i luoghi sensibili mh, eh, prima identificati molto più numerosi come ad esempio prevede la nostra legge regionale 5 2013 erano 7 eh, il governo vuole ridurli a tre, quindi soltanto luoghi di culto, scuole e serf, senza considerare che propongono una riduzione del 35% delle macchine AVP, che sono quelle potenzialmente meno nocive, però a cominciare da bar e tabacchi che in realtà sono poi eh, diciamo, il pantino di coda da andare a colpire, bisogna secondo me andare a colpire prima le sale dedicate, quindi le vere sale soco. E poi stabiliscono nel preaccordo che in tre anni però queste, questa riduzione del 35% delle AVP sarà mh, diciamo sostituita da altre macchine attenzione, controllate da remoto ma con le stesse caratteristiche. Quindi eh, capiamo che se non c'è una normativa a livello nazionale che ci dia anche una mano a noi comuni o alle regioni che attualmente sono gli unici che si stanno interessando al problema eh, non ne usciremo molto velocemente o comunque non ne usciremo con successo. All il cioè, il sì, dica, no, avanti, avanti avanti, avanti no? così conclude e, su questo fronte quanto, questo problema il fatto che abbiano proposto i 150 metri a fronte di 500 che proponiamo noi a Roma quindi una distanza dal locale di gioco al luogo sensibile di 500 metri che è anche la media più o meno nazionale dei grandi comuni eh, si contrappone con le ultime eh, sentenze del Consiglio di Stato mm. che respinge ad esempio in Puglia in provincia di Lecce un ricorso di una sala scommesse per il contro il distanziometro di 500 metri. Il Consiglio di Stato dice letteralmente che prima bisogna considerare la salute, quale diritto primario anche costituzionalmente garantito, poi gli affari. Il Governo con i 150 metri che sta proponendo non sappiamo come si metterà, nel senso eh, abbiamo mh, delle discrafie tra le pronunce giurisprudenziali che, sono, che ci stanno molto aiutando a portare avanti appunto questa battaglia e quello che il governo oggi ci sta proponendo. Eh, sicuramente noi faremo diciamo, il nostro per cercare di eh, dilatare un pochino queste, queste distanze. Spero che qualcuno ci ascolti, insomma in qualche maniera, perché altrimenti Entrate in vigore queste norme, tutti i regolamenti che i comuni hanno adottato ti renderanno vani, compreso il nostro che verrà a breve approvato in aula. Addirittura, quindi sì. una legge che annulla anche il lavoro fatto dai singoli comuni su questo fronte. Esattamente, eh? non solo ma anche dalle regioni. Noi abbiamo una legge regionale che stabilisce sette luoghi sensibili. Sì. Eh, se il governo li va a ridurre a, a soltanto 3, eh, vediamo da soli anche con un distanziometro di soli 150 metri che la direttiva la, la minimanovra come l'hanno chiamata la, man la manovrina non ha eh, ragione di esistere comunque mantiene una situazione già, già comunque attuale e non cambia sostanzialmente nulla Allora un attimo un, anche su, sempre su questo, su questo fronte c'è Marcello che eh, ci racconta di lui lui è un barista aveva queste macchine slot dentro il suo bar, ha deciso qualche mese fa di farne a meno. È stata una sua decisione, no? un, un fatto veramente, è, è, è, sì, è veramente forte no? come, come scelta. E incidere, e allora io ne approfitto da questa testimonianza dell'ascoltatore per dire anche a Sara Seccia e quindi a questa amministrazione di magari di, di provare anche sotto questo, eh, su questa direzione, cioè la direzione di sensibilizzare i titolari poi, chi gestisce eh, eh, attività sì. come questo no? in qualche maniera. Certamente, noi eh, oddio, capiamo benissimo, eh, io parlo sempre calandomi nella realtà romana eh, come lei sa eh, abbiamo tantissimi esercizi commerciali al netto delle sale slot che si, o comunque delle sale gioco che hanno come attività principale proprio quella del gioco eh, anche per quanto riguarda barre o sbaccherie, eh, coloro che decidono di rimuovere o, do, o di non installare sale slot sicuramente è un loro grandissimo merito perché effettivamente eh, possono rendersi conto da soli quanto le persone una volta che magari entrano all'interno del locale perdono del denaro, comunque molto tempo davanti a questi, a questi apparecchi. Eh, si stava ragionando anche su una eventuale, un eventuale sgravio fiscale sui tributi locali eh, per coloro che decideranno appunto di togliere le macchine o comunque di non installarle. Il problema di Roma in realtà è che molti, moltissimi esercenti le hanno. Quindi a livello eh, contabile di bilancio per, in questo momento noi non siamo in grado di poter assicurare un'operazione fiscale sui tributi locali, tanto il fatto che il nostro bilancio sì, si sta riprendendo diciamo, dall'impasto che aveva, eh, siamo riusciti appunto ad approvarlo in tempo, ad avere delle premialità, però ancora non basta, ci vorrà ancora di tempo per cercare di far quadrare i ponti ove possibile e magari in futuro si potrà fare anche un ragionamento del genere in favore di questi esercenti virtuosi eh beh, lo insomma comunque però se gli esercenti sono virtuosi vuol dire che lo Stato non lo è almeno su questo fronte <ride> no? è, è un po' <ride> strana come Guardi, situazione ma da, alla, eh, luce, eh. alla luce di quello che le ho raccontato insomma, nel, nei contenuti del preaccordo, oh, non essere eh, diciamo in mala fede, però insomma da quello che si legge la situazione così com'è non cambierebbe, anzi rimarrebbe quella che è. Eh, sembra Se lei consideri che mh, dagli anni 90 si è data una grande eh, propulsione, una grande spinta al gioco d'azzardo proprio perché negli anni 90 con la crisi, la recessione e tutto ciò che in quel periodo, che ha cercato di fare introito. Adesso mh, le faccio un altro esempio, con uh, il decreto 39, il decreto legge 39 del 2009, il governo addirittura ha assicurato allo Stato maggiori entrate per il gioco d'azzardo per cercare di trovare i fondi per finanziare le popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila del 2008. Ecco, io penso che questi, mh, questo modo di fare introito non debba... Eh, andare a toccare poi la salute del cittadino, comunque non debba essere fatto sulla pelle del cittadino. Ci sono tanti modi per trovare introito, sicuramente diranno eh, allora alziamo l'imposizione fiscale. no, però eh, trovare una politica di risparmio, comunque di spending review all'interno anche del bilancio nazionale, io credo che sia una buona mossa per cercare appunto di trovare anche dei risparmi di spesa, delle voci di risparmio non sempre si deve arrivare a varare delle, delle manovre del genere anche perché finanziare un popolo comunque terremotato poi è stato proposto anche per Amatrice eh, un, un provvedimento del genere, ma per fortuna non è stato formalizzato. Io credo che non sia, non sia una buona cosa, perché si va eh, in un senso a fare introito per cercare appunto di rifinanziare o comunque di ricostruire in una città appunto, colpita da un evento del genere, però lo si fa attraverso il gioco d'azzardo, che di per sé non è un elemento positivo, quindi è un circolo vizioso che andrebbe... Avere. In qualche modo scardinato, allora eh, collegamento stamattina, come tutte le mattine alle 10.05, con un rappresentante dell'Assemblea Capitolina. Oggi abbiamo Sara Seccia del Movimento 5 Stelle. Eh, si occupa di commercio e di bilancio tra le altre cose. Sì. Sempre sul commercio. Qualche giorno fa il Corriere della Sera che non è proprio tenero nei vostri confronti. <ride> ma comunque insomma, Sergio Rizzo, che è il direttore delle pagine eh, del Corriere della Sera, delle pagine romane del Corriere della Sera. Scrive Ambulanti il grande inganno del nuovo regolamento. Il Campidoglio si appresta a varare un regolamento per salvaguardare il monopolio delle bancarelle. A Roma 11.000 postazioni di commercio ambulante a 50 centesimi al giorno. E quello del costo poi, di quanto costa Roma, no? di quanto costa un pezzo di Roma che viene comunque dato in, eh, così, in gestione, in appalto, viene eh, utilizzato da qualcun altro, Uh -huh. È un discorso che è stato utilizzato anche per, eh, è stato definito l'eco mostro lì sul Palatino, eh, per lo show su Nerone. Ci dà qualche informazione in più su questo, onorevole? Guardi, mi lasci spiegare un attimo sì. che cosa sta accadendo. Io credo che queste informazioni, per quanto io ringrazio chi fa informazione, ma mh, penso che mh, una allerta magari alle nostre proposte sarebbe d'aiuto per tutti anche per chi ci ascolta. Eh, io mi sento di dover difendere il Presidente della Commissione Commercio Andrea Coglia, che in questo periodo da mesi oramai viene attaccato per la proposta della nuova 35 ossia sul commercio su area pubblica. Sì. Ci tengo a precisare che que quei mon monopoli o meglio oligopolio di determinate famiglie che detengono una buona parte delle licenze per il commercio sull'area pubblica. Noi stiamo prevedendo delle limitazioni per famiglia anagrafica, del numero massimo delle licenze che possono essere possedute in primis. In secondis devo dire che ci sono anche altri requisiti ovviamente e anche delle novità che stiamo introducendo attraverso questa nuova proposta. Ad esempio la nuova rilocalizzazione delle, appunto, delle postazioni, in luoghi più consoni che non creino intralcio alla viabilità, che non creino intralcio al pedone sui marciapiedi, un, un, controlli più stringenti per quanto riguarda appunto la regolarità delle postazioni stesse, quindi calcolando anche l'occupazione del suolo pubblico, andando a misurare il banco, se effettivamente corrisponde a quello previsto dalla normativa. Eh, abbiamo previsto anche la possibilità di... Eh, la possibilità, l'obbligo di eh, esporre appunto, per chi ha licenza e quindi automaticamente si escludono eh, coloro che esercitano abusivamente l'esposizione della licenza in bella vista con il logo di Roma Capitale onde consentire anche a chi fa i controlli di controllare molto più agevolmente. E questa è un, soltanto l'inizio di una serie di eh, requisiti che cercano di eh, dare una, una, una regolamentazione a questo tipo di commercio che è molto sofferto a Roma, come sa ci sono molte aree, la via tuscolana, eh, via Cola di Rienzo, che sono anche strade mh, de, diciamo, de commerciali molto, eh certo, molto vive certo, certo, esatto. certo. e che non solo oh. creano problemi al disabile che non può passare perché spesso si mettono anche sulle scivoline dei disabili per poter passare si agganciano al, al semaforo magari tenendo le corde del, dell'ombrellone, ecco tutto questo non deve essere fatto perché comunque un nuovo regolamento prevede una serie di regole che tutti devono rispettare Non e è libero, facile avere una. a che fare... Voglio dire, il problema degli ambulanti, ricorderà un paio di settimane fa anche l'episodio del, eh, del cittadino, credo fosse nigeriano, adesso non ricordo la sua, sì. la sua origine, eh, ma um, che, che è morto forse scappando, comunque in ogni caso era un, un ambulante, ha fatto sì. di nuovo discutere di questo problema, no? come risolvere il problema certo. degli ambulanti abusivi, parliamo di ambulanti abusivi che è un'altra cosa realmente certo. enorme, certo. come si fa onorevole a, a lavorare su questo fronte? Lei sta parlando certo. naturalmente di ambulanti però non abusivi, no? ma sugli abusivi come si fa? Che si fa? Come si può fare? Lo dice la parola stessa, sei abusivo, sei al di fuori della normativa, quindi la tua postazione non è prevista. Non è lei. prevista, o... certo. Esatto, Però e avviene è... proprio quello che è avvenuto, come avviene poi quasi quotidianamente oramai, cerchiamo di presidiare... A... Caduta la linea, credo. Caduta la linea. Allora, facciamo in questo modo: noi la recuperiamo per un saluto. Tra poco. Eh. Eccoci ancora collegati. Eh, lo dico a Sara Seccia, che è di nuovo collegata con noi. Bentornata, bentornata. bentornata. Scusate, è caduta la linea. No, beh, non dipende certo da lei. Allora, stavamo chiudendo, stavamo chiudendo, dando uno sguardo un po' anche a quest'altro ambito che è quello del. Del commercio, dell'ordine un po' in generale no? Su, rispetto anche sì. a questo, al, agli ambulanti e ai commercianti. E, mh, vogliamo chiudere anche con uh, qualche notizia che lei ci può dare proprio sul fronte eh, del, uh, dei provvedimenti che questo comune uh, sta per prendere in esame anche nel prossimo futuro? Sì, guardi, il prossimo futuro, quindi parliamo del fine del mese di maggio e nel mese di giugno, sono sì. proprio quelli di cui le ho parlato, quindi sì. la nuova proposta della 35 quindi sul commercio su area pubblica e dicevamo prima appunto che per gli abusivi per l'abusivismo si eh, interviene attraverso dei eh, gli interventi random sulla base di segnalazioni cittadine e sulla base di quello che la polizia locale eh, eh, sulla base delle loro informazioni in cui sanno appunto che c'è eh, questo fenomeno e appunto intervengono per lo sgombero o comunque per, per disincentivare. Purtroppo quello che è successo non era ovviamente nostra intenzione, ci mancherebbe anche altro e quindi purtroppo uh, è successa una cosa incresciosa eh, però purtroppo anche in quel caso si parlava di eh, persone senza alcun titolo e la polizia locale ha fatto semplicemente il suo dovere eh, per quanto riguarda appunto poi la, il regolamento sulle sale slot, questo arriverà in aula per l'approvazione con qualche emendamento perché ovviamente come ripeto lo stiamo rimando per cercare di renderlo più perfetto possibile perché come sa comunque bisogna fare attenzione con, questi, eh, con queste nuove discipline, bisogna renderlo insomma, chiaro e non interpretabile anche per favorire il controllo da parte degli agenti preposti e questi saranno i prossimi due eh, provvedimenti che porteremo in aula quindi commercio su area pubblica e regolamento sul gioco d'azzardo prendiamo atto e segniamo tutto grazie, grazie e buon lavoro a, grazie lei. a lei a presto ancora grazie. su Radio Roma grazie. Capitale